Sì, grazie Presidente. Mi sento di intervenire anche in discussione generale e dopo ovviamente l'illustrazione perché, ripeto, mi spiace ma trovo un clima secondo me sbagliato da parte dell'opposizione o quantomeno da, par da parte di una parte dell'opposizione. Scusate ancora una volta il gioco di parole. Per quanto riguarda la TVA è un progetto, penso, universale per l'area che interessa, per il valore trasportistico, per il valore culturale. Non abbiamo mai avuto problemi a dirlo, è un'opera che nasce sotto la consigliatura Rutelli, io ho fatto anche personalmente i complimenti a chi in quell'epoca portò avanti questo progetto, quindi non c'è nulla di male se si recuperano delle idee del passato, anzi se si recuperano le idee del passato vuol dire magari che erano delle idee buone. Rubo una battuta all'assessore Montuori che ha fatto proprio su questo tema qualche tempo fa quando abbiamo fatto una grande assemblea partecipata in, uh, nella protomoteca dove tanti pezzi di città si sono detti favorevoli a questo progetto che ripeto è un progetto che oltre ad avere un altissimo valore trasportistico ha anche un altissimo valore di riqualificazione e rilancio del centro storico della nostra uh, città uh, quindi ripeto da questo punto di vista uh, veramente trovo secondo me poco fondate le polemiche che uh, stanno nascendo in quest'aula sul metodo mi sembra un metodo assolutamente lineare, anche perché non dimentichiamoci che queste opere erano dentro la delibera di giunta di giugno del 2017 delle cosiddette invarianti. Quindi erano già ormai più di due anni fa, questa amministrazione disse io ho una serie di punti fermi, lo dice la parola stessa, che vorrei portare avanti il prima possibile nelle more della stesura e redazione del Pums, che è una procedura ovviamente prevista dalla normativa, molto lunga e complessa, perché... Di fatto si tratta di un piano regolatore dei, della mobilità della città e quindi ha un iter inevitabilmente molto lungo complesso quindi anche il metodo mi sembra abbastanza lineare c'è un bando che il ministero fa tutti gli anni e l'aula dice all'assessore ai trasporti eh, attivati con i nostri tecnici per portare al ministero questi progetti quindi ripeto eh, fossi un consiglio di opposizione sarei grato alla maggioranza che porta in aula questi atti perché così si può discutere tutti quanti su cosa portare al ministero l'avremmo potuto fare magari in una riunione con la sindaca, l'assessore e il Presidente Calabrese, invece abbiamo detto no, lo decidiamo tutti quanti insieme, anche per dare una forza maggiore quando andremo a portare queste istanze al Ministero, che non saranno le istanze del Movimento 5 Stelle, ma saranno le istanze di Roma Capitale. Quindi ripeto, ribadisco ancora una volta, anche nel metodo, mi sembra onestamente un metodo abbastanza corretto. Per quanto riguarda invece il tram sui via dei fori imperiali, sono visioni di città diverse, ripeto, in tantissime parti del mondo coesistono tram e pedoni perché il tram con le tecnologie del 2020 è un sistema di trasporto che ha un bassissimo impatto acustico, sonoro e di vibrazioni basta andare in Francia, basta andare in Germania e vediamo tantissime città dove ci sono solamente tram e poi spazi enormi per i pedoni quindi quale occasione migliore di farlo a via dei fori imperiali che è una strada dove inevitabilmente l'accesso deve essere Uh, garantito e quindi quale occasione migliore di arrivarci anziché con l'autobus che sicuramente è più inquinante e più pesante, quale occasione migliore di andare via dei fori imperiali con il, uh, con il tram che anzi diventa un'occasione per portare più turisti, più cittadini in quello che è sicuramente un sito universalmente uh, riconosciuto. Quindi ecco Presidente mi sentivo un pochino di chiarire questi aspetti che secondo me, uh, secondo noi sono fondamentali in tutta onestà, ripeto, io sono sempre una persona abbastanza oggettiva, ma criticare questo atto di indirizzo lo trovo onestamente fuori luogo. Ripeto, avrei accettato magari una polemica, una critica che ci avesse detto come mai ci avete impiegato tre anni per recuperare un progetto che già c'era lo dovevate recuperare due anni fa. Questa magari sarebbe stata una critica che avrei accettato, ma invece tutto il resto, ripeto, ribadisco con il massimo rispetto per i colleghi, ma mi sembra onestamente fuori luogo. Grazie.